E siamo ancora. Benissimo, perché cosa è Tenerife? Eh. Oggi parliamo con Franchino. Benissimo, eh, Franchino mi ha offerto un buon caffè. La morale del tutto me lo vorrei raccontare da Franchino, eh. giusto? Perché offrire un caffè. Stretta è... la foglia, allarga la via <ride> e noi siamo in compagnia. Fantastico. E questa è la cosa migliore che ci può essere. Bellissimo. Persi un caffè Grazie. insieme. E io lo offro perché sto lavorando e posso offrirglielo. Fantastico, è bellissimo. Bellissimo. bellissimo. Per tutti gli amici che ci conoscono è un grande, grande risultato. Grande, grande. Questo grande. è un pensiero positivo. Positivissimo. Sei d'accordo? D'accordo. Benissimo. Ci vediamo alla prossima, alla prossima puntata e Visto. buone feste a tutti quanti. E non fate del male a nessuno, perfetto che il mondo è bello, perché è barico. Ciao. Ciao!